preparato per voi la crema di mascarpone una ricetta che non sempre è facile preparare con il messier cuisine uh, vi spiego nel video che segue tutti mh, i segreti e tutti i procedimenti per realizzarla al meglio per preparare la nostra crema di mascarpone abbiamo bisogno di due uova 5 cucchiai di zucchero e 500 g di mascarpone siccome io preparerò con questa crema delle coppette con fragole e biscotti secchi avrò bisogno anche di 500 g di fragole e di un pacco di biscotti stile Oro Saiba. Per preparare la crema al mascarpone inoltre avrò bisogno di utilizzare l'accessorio mixer o farfalla. Per prima cosa andiamo a montare le uova con lo zucchero, quindi le mettiamo all'interno del boccale. Quindi, vedete abbiamo messo uova e zucchero adesso chiudiamo il coperchio ed impostiamo il robot le impostazioni per montare le uova affinché vengano anche pastorizzate sono 10 minuti come tempo velocità 3 e temperatura 80 gradi diamo il via e aspettiamo che le uova montino montaggio delle uova è terminato andiamo a vedere il risultato le uova sono montate adesso andiamo a mettere sia le uova che il mascarpone in frigo ovviamente le lasciamo all'interno del boccale quindi posizionerete tutto il boccale in frigo insieme al mascarpone e terrete tutto lì per circa mezz'ora abbiamo tolto le uova pastorizzate dal frigo Eccole qui, sono belle fredde. Adesso andiamo a mettere il mascarpone, anche questo bello freddo di frigo. Ed impostiamo il robot a velocità 4 ma non mettiamo il tempo perché osservando dal buco del, del tappo andrò a vedere quando la mia crema di mascarpone risulta ben montata quindi metto soltanto la velocità e do il via è trascorso un minuto e venti e la mia crema è montata vedete vi faccio vedere la consistenza Guardate, è ben montata, ben soda. Adesso vado a comporre le coppette di cui parlavo prima. Ecco pronte le mie coppe di crema al mascarpone e fragole. Sotto, come vi dicevo, ho messo uno strato di biscotti secchi che ho bagnato con uh, del latte, sopra la nostra crema di uno scarpone, sopra delle fragole semplicemente tagliate e fatte a pezzetti. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta potete mettere un like a questo video e potete iscrivervi al canale YouTube in Cucina con Messier per restare sempre informati su tutte le mie ricette. Poi potete anche iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cusin Connect e Plus Italia e uh, seguirmi sul sito www.messiricette.it